Nuovo video di minecraft cosa, cosa abbiamo detto non no, no. Eh, infatti come possiamo notare la, la somiglianza esatto. con stermi è ovvia è è tralasciamo, è tralasciamo la somiglianza è con Sterni. è palese è palese è palese è, è, è è. sono suo fratello, fratello, no? fratello. i sì, capelli sì, esatto è, un... è tutto tutto uguale, tutto uguale. Bene, benvenuti in questo primo no, vlog. Il primoissimo vlog peraltro che è un uno quindi primissimo, quindi come fatto, quindi non la mia più pari... Eh, come come il quindi... video come staccare un hippie Inizia, non la minima esatto. Inizia così. Ful <ride> tutorial. Non la minima Oppure <ride> come scaricare video su YouTube <ride> e.. e, e poi, YouTube. Vabbè, il programma poi non funziona più! no è bello è proprio eh, digiti sulla, sulla sì, bar di youtube come, come spiegami scarica. cioè, che cazzo te mi fare? lo spiegami Sì, <ride> capito non sappiamo so bene come stai a vabbè vabbè comunque Oggi allora salutiamo salutiamo kevin kevin che è partito, che è partito per la spagna eh, eh, eh, e poi che cioè, la prima no. sì, esatto. Come, nel senso chi se ne è forte vai per i cazzi tuoi e... poi? poi salutiamo comunque tutti i nostri amici, i nostri follower, i... come si chiama? Quello, come di strike? Come di strike anche, esatto. E quell'altro, il mio amico. Salutiamo anche Federico Fiocco. Esatto. Ciao e chiediamo a Fiocco se ci prepara un bel fiocchetto azzurro. Per noi. Intanto vediamo... Intanto abbiamo una novità. Una novità che si intravede. Si intravede gli sottostanti. Esatto, Ce n'è un'altra nascosta per il concorso. Esatto, che è questa qua. Bellissima. La nuova è prima maglietta del canale, ogni due anni cambia la versione. Ma due anni? Sì, oh, gli ho dato una decadenza di due anni, ogni due anni cambia ah, proprio la... la scritta. Sì. Cioè cambia il formato della scritta e le disposizioni. Questa è la scritta, come vedete, che è come quella che c'è sul canale. Che però di solito non va dietro, però in questo caso è davanti perché io la l'abbilerò sempre a questa camicia quindi dietro non si vedeva una serie proprio un youtuber esatto e quindi cosa direi in questo vlog? con le tracce di salsa del kebab sì, tracce di salsa, kebab e tutto quanto vabbè, appena mangiato un buon kebab in fretta pure perché c'era il suo cane e le balle Cosa dobbiamo dire in questo blog? Allora, in questo blog diciamo che quella felpa è una figata, cazzo. vedere. Guardate che cazzo di felpa. È figata. Qua sono i comrades. Questa felpa gli era in cuore, probabilmente stanotte, vengo qua, lo tramortisco e lo deludo. Quindi, allora, abbiamo un'altra novità peraltro. Che il... Adesso vi dico subito. I precedenti video che abbiamo fatto, che erano ben quattro. Eh, si sono sì. andati persi perché ho avuto un problema con il computer e non mi registravo più lo screen. Sì, è proprio un youtuber proprio professionista so, no, esatto, esatto, qua. Programmi craccati, quando così i programmi craccati e comparti. Con la da action davanti, stupenda. Per un po' ha funzionato quel programma è sì, eccellente. Dopo... Poi ho provato a ricraccarlo, il problema è che è stato craccato troppe volte, quindi hanno scoperto, quindi hanno tolto da. <ride> l'hanno tolto dalla circolazione e, e costa 50, 50 euro ovviamente eh, 50 euro il canale non li fa per ora per adesso no, no per adesso no dopo quando li farà al giorno esatto sarà il top esatto, quindi... prenderemo un computer, la playstation 4 per fare i video con eh, Nicky Boy e Matt esatto. che salutiamo esatto, salutiamo prima o poi ci prenderemo a play tanto no, ancora andando lì? sì sì eh, perfetto. allora e adesso guardiamo adesso vi faccio vedere una cosa non so se non si vede, vede comunque tempo. adesso vi faccio vedere Vediamo se si mette a fuoco sta mettendo a fuoco no si vede tutto bianco <ride> non puoi vabbè comunque qua c'è una data 27 perché questa data? questa data questa data è importante perché eh, sarà il giorno in cui gireremo il famoso atteso film, terza parte arriverà un plot vi è piaciuto il trailer? il trailer è andato figo e ho visto ho ottenuto anche parecchie visual adesso andiamo a vedere, se non sbaglio ho ottenuto non mi ricordo quante cazze di visual ho ottenuto mm, una ventina ma che una ventina? di più! di più adesso vediamo un uh, tutorial per come staccare un che ha fatto 500 visual sì, così, dai, così a caso, così totalmente da caso. esatto parte un giorno Scoperto. Allora, 72 visual. Eh non male, dai. fatto 72 visual con 9 mi piace, attenzione, 9 mi piace. Bellissimo. 9. Eh, il primo che attimo più mi piace, mi sa, in assoluto. Dopo vediamo qua, qua, mi ricordo in questo ultimo video, che adesso stiamo esatto. guardando. L'ultimo video. Guardando. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Lo che devo Notiamo, amicare. notiamo sotto che ci sono ben 8 commenti di voi 8 ragazzi. 8 commenti, è vero. Ok. Cosa succede se metto più blocchi slime? Beh, semplicemente dopo un po' il pistone non riesce più a spostarli quindi non funziona più la farm mm. L'ho testato, ho provato Poi un altro commento è Comedy Strike, mi saluti in un video Ti abbiamo salutato, ma comunque ti risalutiamo per sicurezza E poi sempre Comedy Strike Potete fare un TG dove spiegate come fare un film horror? Beh, eh, sì, lo faremo e prossimamente faremo un video dove spiegheremo. Dopo, aver fatto, dopo magari fatto. anche durante le riprese, durante le di... riprese prima facciamo un backstage facciamo come ah, fare. bello bello bello ok così ci organizziamo e spieghiamo anche agli altri che non sanno minimamente come fare esatto tutti quelli nel gruppo river of blood non si preparino io... perché questo video è, è stato realizzato proprio per loro esatto poi altro commento di melodias Knight, sì. Knight sì. potete fare un TG sul Sacrogal e sono iscritto, vabbè, allora lo faremo, ci stiamo lavorando sopra, stiamo facendo delle ricerche. Stiamo facendo delle ricerche perché non sappiamo minimamente niente sull'argomento, quindi... quindi comunque quindi... sappiate che prima o poi... Potremmo già farlo in teoria secondo la logica de... degli altri video, abbiamo già Sì. Però... Non, <ride> non sappiamo niente. <ride> no. Magari dentro questo baule qua, li siamo seduti. Cioè... <ride> li siamo seduti infatti siamo... E poi? Poi un altro video sempre di Melodias Tra quanto escono i nuovi video. Beh, eh, questo è. Spieghiamo il, il, il problema. Spieghiamo il il problema. Video che uscirò, perché il problema di Minecraft è quello che non mi registra. non riesco più a registrarlo. C'erano altri commenti. Lo, il recorder. No, non l'ho visto, c'era. Sì, sì, fidati. Ah no, no, no, no forse. Eh. Una risposta aspettate sì anche questo ok the comedy strike che ha scritto sì anche questo nel senso che anche lui vorrebbe per... anche, anche lui esatto il... poi invece in quello cosa succede blocchi slime fai più binari in teoria ha risposto Aushan Mohamed <ride> però io ho scritto risposto fino a un certo punto perché dopo il pistone non li sposta più diri, se non sbaglio entro e... i sette blocchi non li sposta eh. più in teoria eh. quindi anche se volete fare una farma di legna io l'ho fatto, comunque cercherò di fare il video dopo sette blocchi non vi sposta non vi sposta più una mazza quindi, quindi il video di Minecraft purtroppo non li sposta sì, quindi i Minecraft finché non riusciamo a risistemare questo problema faremo delle live gli episodi li mm -hmm. trasformeremo in live ah, ottimo, ottimo. e quindi faremo delle live la che gamma, meglio dell'altra volta ovviamente cercheremo perché la, il problema Io mi sono è la, delle numerose è segnalazioni è la tua connessione no sì. no il pc di merda no <ride> no no siamo fatto la prova ho fatto una prova, fatto una prova con, <ride> no. con un altro mio amico con il, il cavo ethernet e si vedeva da dire eh, vabbè aveva il cavo adesso sei in wifi eri in wifi prima insieme avevi anche <ride> ah, ripetitori te vediamo se sta ancora 5 minuti eh, di vlog buono dai e comunque i ripetitori non funzionano bene infatti, sì? infatti si vedeva la merda ci vedremo e qua su però diciamo subito perché qua c'è una novità incredibile che eh, è ho quasi la è, è quasi completo il lager dei villici il, Villa, il lager dei villici ho iniziato a farlo Sì? è un lavoraccio perché ho fatto le fondamenta, adesso io, me non mi ricordo se cioè c'erano comandi per svuotare sto iniziando con le spugne in creativa, un po' per volta, a svuotare tutto il mare praticamente così, così è eh, svuoto il mare provai che è una fonte infinita di, di acqua infinita quindi dovete quindi, un... che un bel poco quindi, insomma no, <ride> allora devo abbassare di 16 livelli e l'ho abbassata di un livello l'acqua del mare, <ride> quindi, ottimo cominciamo bene comunque lo farei, ho già fatto le celle dopo che ci metterò già dentro i primi yeah, villager miei primi, primi poi ho fatto ho, ho finito la serra con la farm di grano sotto e ci ho già schiavizzato dei villager farmer e un paio di cartografi proprio, proprio lager, quello proprio duro capito? esatto dove infatti c'era anche eh, una sala delle torture eh. c'era un villager che non lavorava l'ho preso e ho iniziato a massacrare eh, la spada giustamente proprio i, le, i grandi, le, le grandi... Mm insegnamenti esatto, di Minecraft davanti e a e tutti e <ride> poi altra roba che ho fatto e che lo vedrete in una live siccome non funziona il programma sarà i nuovi, nuovi animaletti domestici che ho trovato che sono un creeper che c'è in casa e un enderman che non dura un cazzo come eh, non dura sì dura è morto subito l'episodio che hai fatto ma gli ho messo una targhetta praticamente quindi ah, adesso no. non dispone e anche l'Enderman che si chiama Johnny va bene Johnny ed è a guardia della cucina, mi ha distrutto il caso, mi sta cavando tutti i blocchi <ride> caso, un ottimo ha distrutto il un buco così nel muro <ride> della cucina, vabbè Prossimo. e quindi gli ho fatto anche un monumento, ho fatto una base tipo statua della libertà Che poi vedrete insomma e poi, poi, vedrete insomma poi ci ho messo circa un mezz'ora buona, in creativa, perché i blocchi, figurati li trovavo, perché li ho fatti con i blocchi di smeraldi oh che bohè. Mi sono messo lì con un uovo fatto spawnare un creeper, mi sono messo lì a contare pixel dopo pixel e l'ho fatto in scala, quindi se la gamba è alta 4 pixel, eh. io ho e ho fatto 4 blocchi di smeraldi, quindi è venuta una roba alta come lo vedrete in live. del castello, comunque lo vedrete in live, poi altre robe ho fatto la farma di pesca che farvi come la madonna neanche, poi ho fatto un faro con un beacon eh, poi che cazzo ho fatto? la farma di lana la cotta, no? quella roba lì la Ah sì, ho fatto la pista atterraggio per le litre ma ha smesso e di funzionare cagare, il meccanismo. Fa cagare, cagare, cioè è corta a 10 cm e dopo ti schianti letteralmente contro. La pista atterraggio funzionata. Ti schianto si chiama. No, è Ma che non posso chiudere la, la bacino, il biccino d'acqua perché è una farm di squid. Eh, dicevo, cioè, cioè, la, la, è così, la, la pista di atterraggio in pratica c'è una montagna e c'è la pista di terraggio che finisce a dire, <ride> sì. contro la montagna, eh, cioè non sì. è una pista, è proprio sì. suicidarsi. <ride> e, e poi il bello è che ci sono le, le luci, quelle che dovrebbero segnarti il percorso. E che ferma. sono no sono proprio, proprio La distruzione, quando eh. arrivi sei esatto. <ride> Un po' di notte poi. Comunque dobbiamo vedere il male perché sta finendo. Quindi, allora ricordo a tutti di iscrivervi la maglietta questa è la maglietta che vincerete vincere nel, vincere. nel concorso e se il concorso avviene entro i due anni perché se viene fra due anni il concorso Adesso, uscirà punta. la prossima comunque un minuto va bene in un minuto quindi ricordo di iscrivervi tutti lasciare like commenti se volete dei video e particolari commenta. e per il TG per vogliamo nuove proposte nuove proposte magari... nuovi video per nuovi TG nuove tipo TG meteo che ne so quindi un saluto elettrizzante da tutti. tutti un saluto dal vostro caro stagno da Surri iscrivetevi ai mailz i domani non ci hanno risposto abbiamo scritto ci hanno scritto ma ci risponderanno ci comunque risponderanno. ti dico subito ci una roba sicuro. che adesso guardo le date e poi andrò a Romix a vederli una live al mondo, a Romics. Farò, faremo una live a Romix che non so come si fa comunque otterrò l'iscrizione da loro e forse anche il loro numero di telefono e faremo un video insieme vale. per questo è tutto bello, ciao! Ah,